Ecco, siamo alla seconda domenica di Quaresima, ci viene proposto come tema eh, spirituale l'episodio della trasfigurazione. Gesù prende accanto a sé, ecco, appunto Pietro, Giacomo e Giovanni, e eh, si recano sul Monte Tabor. Una luce, una luce, rischiare il volto di Gesù, anzi una luce che viene dall'interno quando una persona prega in contatto con Dio te ne accorgi, ti accorgi, c'è una luminosità nel suo volto. L'Arcivescovo di Palermo alle di Fratel Viaggio diceva che i suoi occhi brillavano, ma erano occhi che lasciavano intravedere il Paradiso, attraverso quegli occhi e quel viso luminoso e sorridente noi potevamo cogliere. Ecco, una luce dall'alto, è come se fosse Cristo stesso a parlare con lui. Questo accade per noi uomini, per noi donne, per l'umanità, quando si lascia illuminare dalla luce di Cristo. Immaginiamo cosa è accaduto sul tabor al volto di Cristo, no? la sua luminosità in tutto il corpo, una luminosità che dice la pienezza della divinità, che in qualche modo incoraggia i tre. In certo senso vediamo un percorso di sinodalità, parliamo oggi di sinodo, ecco erano in quattro questi tre fratelli condotti da Gesù sul tavolo, insieme vivono questa esperienza, il bene lo si può accogliere insieme, veramente anche il male lo si dovrebbe affrontare, accogliere insieme. C'è un valore più alto, in un certo senso ecco, vivere la gioia, vivere il dolore in maniera sinodale conserva un grande potenziale, c'è una possibilità in più. Il volto cambiò di aspetto. Possiamo cambiare anche noi quando siamo uniti al Signore, quando siamo in contatto con Lui ed è la preghiera a illuminare i nostri volti, il nostro cuore. E' questa preghiera che ci deve toccare il cuore, è nel cuore che Gesù eh, vuole prendere casa, vuole entrare nella nostra vita. A un certo punto, però, ecco, vorrebbero fare le capanne, vorrebbero stare lì in modo stabile. È Pietro che prende l'iniziativa, ma Gesù li esorta ad alzarsi: alzatevi, andiamo. Ho usato un verbo, un verbo pasquale, potremmo dire, così diceva Don Tonino Bello. L'espressione: alzatevi, andiamo è un'espressione pasquale perché alzatevi e non temete. Ecco, Sono verbi pasquali, diceva, non temere, non temere il mondo, non temere le contrarietà della vita, alzarsi significa continuare a camminare anche in mezzo alle tenebre, anche in mezzo alle contraddizioni, in mezzo a eventuali persecuzioni, in mezzo alle derisioni, in mezzo al materialismo, in mezzo ad una società che vorrebbe vivere come se Dio non ci fosse, noi dobbiamo alzarci e cioè dobbiamo mostrare la dignità di essere figli di Dio, dobbiamo testimoniare la risurrezione di Cristo e poi comprendiamo che per la Chiesa il primato non è nello stare in un luogo e bearsi di quel luogo, ma piuttosto nell'annunciare Gesù Cristo, mai perdere di vista Gesù, la sua luce, è lui che dà senso alla nostra fede, al nostro cammino, al nostro essere chiesa, dà senso anche questo video, dà senso tutto quello che facciamo nel suo nome e deve essere presente, per cui ecco, se noi teniamo presente questo, allora riusciamo a sfidare anche tutte quelle difficoltà e quelle diciamo, contrarietà che la vita ci riserva. Buon cammino e buona domenica!